Buon pomeriggio, mi sentite bene? Allora, possiamo cominciare. Ehm, provo a parlarvi di cose eh, che hanno a che fare con la coscienza, ma in una maniera un po' indiretta. Qualche settimana fa um, mi ha telefonato il professor Boncinelli, che tutti conoscete, il famoso genetista e divulgatore, eh, che aveva visto una cosa che avevo scritto su un giornale e mi dice ma Giorgio cos'è questa mania che ti è venuto di, di, di occuparti di coscienza? e io dico guarda Dado in realtà non so se sai ma occuparsi di coscienza è la malattia senile dei neuroscienziati cioè ci occupiamo di cose serie per un bel po' di tempo nella vita che so di imprinting, di memoria nel mio caso poi arriva un momento, una certa età Qui ci sentiamo in dovere di sproloquiare sulla coscienza e ovviamente io non sono esente dalla morbo, eh, però volevo dirvi in una maniera un po' così personale come ci sono arrivati e quali sono stati i passi che mi hanno fatto riflettere su questi temi il primo è una vecchia storia che mi aveva molto colpito che la, conoscete, la conoscerete immagino l'ha raccontata Oliver Sacks eh, di un paziente, un musicista e musicologo che si chiama Clive Waring che a seguito di una encefalite causata dal virus dell'Arpex subì un danno veramente molto grave e esteso al cervello e oltre ad avere le usuali forme di ehm, amnesia, anterograde e retrograde, quindi incapacità di ricordare gli eventi precedenti e successivi all'evento traumatico, aveva in più una forma molto grave di disordine della coscienza, che potrebbe essere descritto come la condizione di essere continuamente risvegliato provate a pensarci, voi alla mattina vi svegliate, vi alzate, c'è un momento, una transizione magica tra il momento in cui non ci siete, siete altrove per così dire, non siete neanche in esistenza, non provate niente, e il momento in cui vi svegliate, siete lì di nuovo con la vostra coscienza. Ora provate a immaginare una condizione in cui è sempre così, con brevi intervalli, di qualche minuto siete sempre lì risvegliati per così dire. Ci sono i diari di questo musicista che sono impressionanti perché gli è stato chiesto di tenere un diario e vedete che, che so, alle 9 del mattino comincia a scrivere adesso sono sveglio, dopo qualche istante scrive di nuovo no no adesso sono sveglio, passa qualche istante e dice no adesso sono indubitabilmente sveglio. C'è un documentario del 2005, visibile in rete, piuttosto impressionante, in cui vanno a intervistarlo, ci sono due cameraman e una intervistatrice, lui dice, siete i primi esseri umani che vedo, voi tre, due uomini e una signora, le prime persone che vedo da quando sono malato, ovviamente non è vero, non era così. Nessuna differenza tra il giorno e la notte, nessun pensiero, nessun sogno, giorno e notte lo stesso vuoto proprio come la morte ti manca la tua vecchia vita sì ma non sono mai stato cosciente di pensarlo quindi non mi sono mai annoiato o sconvolto non sono mai stato niente esattamente la stessa cosa della morte nemmeno sogni giorno e notte lo stesso eh, quando ti manca la tua vecchia vita e dici sì mi manca la mia vecchia vita che cos'è che ti manca il fatto dice che fossi un musicista innamorato certi aspetti della memoria rimangono quelli procedurali per esempio no? lui continuava a essere capace di suonare secondo momento così magico e topico per quel che mi riguarda è stato molti anni fa aver letto su science un articolo era in realtà un pezzo giornalistico di roger Lewin che riferiva alcune ricerche che stava conducendo un pediatra inglese di Sheffield. Uh, L'Orban, um, e il titolo era abbastanza inquietante: diceva Is your brain really necessary? Il vostro cervello è davvero necessario? E questo pediatra descriveva i casi di pazienti affetti da idroencefalia. Questi pazienti hanno un allargamento dei ventricoli cerebrali molto grandi. Vedete questo è un cervello normale in cui potete riconoscere i soliti 4-5 centimetri di spazio occupato dal cervello. In questi invece tutto lo spazio è occupato dai ventricoli e praticamente il pallio si riduce ad una striscia molto sottile a volte di qualche millimetro. Ma la cosa sorprendente è che lui aveva descritto uno di questi pazienti, un giovane studente a Sheffield, ehm, poco più che ventenne, uno studente di matematica, con un cui spaventoso, più di 120, e eh, una vita assolutamente normale, che aveva, anziché l'usuale corteccia, un millimetro circa di spessore di cervello. Ovviamente possiamo cercare di immaginare o di dare una spiegazione, dire forse la materia grigia, i corpi cellulari sono tutti concentrati, ma ci sono, il problema è quel che c'è sotto, la materia bianca, le fibre, forse queste sono incredibilmente compresse o riarrangiate, non lo sappiamo, ma certo tutto questo dà un po' da pensare. E poi c'è anche, e non c'entra granché, se volete con i cervelli visti in questi termini, una storia di un mio fallimento personale. Da ragazzino avevo visto queste bestiole, forse qualcuno di voi le, le conosce o le ha viste qualche volta nel terriccio in giardino, che sono i formicaleoni, che sono degli insetti che quando sono allo stadio di larve costruiscono degli imbuti, poi si posizionano in fondo e catturano le formiche che cascano dentro. E per fare meglio questa cosa fanno anche dei lanci di sabbia, muovendo il capo, dei getti, che quindi è un caso più unico che è raro di uso di strumenti in una larva di un insetto. L'insetto adulto è quello che vedete qua, assomiglia a una libellula, vive molto poco quando diventa adulto, in realtà non è, è di un'altra famiglia: le libellule sono donati, loro sono neurotteri. Ma mi incuriosiva molto. Il meccanismo di costruzione del cono. Loro fanno dei cerchi concentrici e poi si muovono un po' a spirale, ma fanno anche ogni tanto degli attraversamenti attraverso il diametro, cambiando di direzione. Io dico: ma c'è un algoritmo facile che spiega no? il comportamento di queste creature semplici, chiesi al mio mentore all'epoca di poter fare la tesi. Di laurea su questo, che era un etologo dell'Università di Padova, e diceva va bene, dopo qualche mese non cavavo un ragno dal buco per cui ho lasciato perdere, sono passato paradossalmente a occuparmi di cervelli molto più grandi, Questi nessuno ha fatto una, una misura ma io stimo grossomodo sulla base di altre specie che potrebbero avere le larve di formicaleone 100.000 neuroni se va bene. Eh, le descrive eh, tra l'altro Leopardi, eh, recentemente è stato ristampato un suo libricino di storia naturale di quando aveva 17 anni, quindi evidentemente i formica leoni attirano l'attenzione a una certa età eh, e lui li chiama Mi Mirmico Leoni nel, nel suo scritto. Ah beh, se volete avere un'idea... Eh. Ne abbiamo ripescati in laboratorio recentemente, cioè uno dei miei collaboratori giovani ne ha visto uno che tengo come pet sulla, uh, sulla scrivania e ha detto ma dai proviamo a riprendere a lavorarci, qui vedete accelerato la fase di costruzione del, uh, del cono, dell'imbuto, la profondità non viene resa molto guardandolo da sopra. Però questa storia della grandezza del cervello, dei neuroni e di quello che un animale sa fare ci dà un po' da pensare, no? Perché mh, vi sarà capitato di vedere questa immagine, è stata riprodotta in molti libri, di divulgazione scientifica eh, riproduce una specie di uomo mostruoso che ha in al posto dell'occhio a camera dei vertebrati, l'occhio composto gli insetti hanno degli occhi diversi dei nostri che sono fatti di tante faccette individuali forse le avrete notate guardando i più grandi e ciascuno ha il proprio sistema di ottrico, il proprio sistema di recettori sono occhi che vanno molto bene per rilevare il movimento come avrete notato se cercate di catturare una mosca, ma che hanno scarsa risoluzione spaziale, cioè non hanno una grande acuità visiva. E, e questo signore qua eh, questo studioso ha provato a immaginare quanto dovrebbe essere un occhio composto di mosca se noi avessimo occhi di quel tipo lì, per avere la stessa acuità che ha il nostro occhio. Dovremmo andarcene in giro con una cosa mostruosa. Però questa immagine è in un certo senso ingannevole, perché ci fa credere che una cosa come l'acuità visiva dipenda semplicemente dal recettore periferico, dall'occhio. Ma non è così. E cioè non basta avere un, omati, un, un, un, un occhio composto con tanti omatidi e, e di un diametro di, di e di un metro di diametro, dietro ci dovete mettere a cascata tutto il sistema di neuroni che elaborano il segnale. Quindi quello che voglio dire è che attività che possono sembrare, come dire, poco intelligenti, umili, come per esempio avere una buona risoluzione spaziale, vederci bene, in realtà richiedono un sacco di neuroni. Quindi dovremmo ripensare un po' la questione del numero dei neuroni e la possibilità che averne tanti non dà direttamente la misura di quel che è necessario per quelle che chiamiamo attività mentali o cognitive complesse. Consideriamo una cosa che sembra molto più complicata e sofisticata che non la, la mera acuità visiva. No? Per esempio la capacità di discriminare quadri di Monet da quadri di Picasso diventata ormai una, una ricerca molto famosa, ne avrete sentito parlare, è molto facile insegnare alle api a fare questa discriminazione, si fa così. Prendiamo un certo numero di esemplari, di immagini di Picasso e di eh, Monet, diciamo 10 come quelle che vedete in questa colonna qua, quindi 5 e 5. Le disponiamo a coppie, in ogni coppia c'è un Monet e un Picasso. E tutto quello che l'ape deve fare è imparare a discriminare queste coppie. Quindi supponiamo un gruppo di api impara a scegliere il monet. Tutte le volte che si posa sul monet trova un ciotolino d'acqua zuccherata. Se si posa su Picasso, acqua senza zucchero. Eh, e lo fa per questa coppia, questa, questa, questa e questa. Come potete immaginare le api imparano molto facilmente una discriminazione di questo tipo e non è che ci sorprenda, no? perché per noi sono Monet e Picasso, ma dal loro punto di vista sono una cozzaglia di colori e di forme, quindi è come riconoscere che sono una margherita da un papavero dal punto di vista di un'ape. Però la domanda è, che cos'è che hanno imparato davvero? Cioè hanno imparato a riconoscere i singoli esemplari individuali, quindi hanno imparato che in questa coppia supponiamo questo è giusto, in questa coppia questo è giusto, eccetera, eccetera. Ovviamente la posizione destra-sinistra veniva cambiata nell'esperimento a caso. Oppure hanno imparato qualcosa di generale, cioè hanno imparato davvero a riconoscere quadri di Monet e quadri di Picasso. Per saperlo, prendiamo dei nuovi esemplari di immagini dei due pittori, queste che vedete qua, e riproponiamo delle coppie, fatte ancora di un Monet e di un Picasso, ma che l'animale non ha mai visto fino a quel momento. E non procediamo ad un riaddestramento, gliele presentiamo d'amblè e vediamo se la prima volta che gliele facciamo vedere, immediatamente l'ape fa la cosa giusta ci aspetteremo che rispondano a caso, no? perché queste coppie non le hanno mai viste. E invece no, non rispondono a caso, senza premio, senza rinforzo differenziale, acqua, zuccherata. Quelle che hanno imparato a scegliere Monet continuano a scegliere Monet, quelle che hanno imparato a scegliere Picasso continuano a scegliere Picasso. Quindi non ditelo al nostro illustre, studioso, non so se fosse anche lui ospite di Torino spiritualità, ma questi dati suggeriscono che non ci vogliono poi tanti neuroni, tanto cervello per fare il critico d'arte, no? Sto, sto scherzando, non vorrei incorrere nelle, nelle ire eh, eh, di Vittorio, ma eh, sto scherzando in questo senso. Evidentemente la distinzione tra Monet e Picasso, così come la conduce, eh, un esperto, un conoscitore, ha a che fare con gli aspetti semantici, no? E cioè con gli aspetti relativi alla storia culturale, eccetera, che chiaramente le, le api non posseggono. Qui la discriminazione è puramente percettiva, ma non è che sia meno interessante, perché in molti casi noi facciamo qualcosa di simile cioè distinguiamo uno stile di un qualche tipo senza però essere capaci di dire come lo facciamo, cioè essere capaci di verbalizzarlo. Farvi un esempio, io che non sono un esperto, se mi fate vedere, come mi è accaduto, un certo numero di quadri di eh, ragazze dipinte da modigliani, Dopo un po', se me ne fate vedere uno, nuovo lo riconosco perché eh, le ragazze di Modigliani hanno tutto il collo lungo. No? Quindi c'è una caratteristica molto specifica che ti consente di individuare lo stile lì. Ma in altri casi, magari una caratteristica non c'è. Cioè, c'è evidentemente, ma è un insieme, una famiglia di caratteristiche che utilizziamo e che ti fa dire: Ah, questo mi sembra un Picasso, ma perché? Non sapresti dire esattamente perché. No? È un. È un un colpo d'occhio, ed è quello che sta usando l'ape effettivamente. È interessante che queste forme di categorizzazione, di formazione dei concetti, le api riescono a maneggiarle con un numero molto molto ridotto di prove. Consideriamo un esempio classico di concetto, che è considerato insomma un pinnacolo della nostra vita mentale, comprendere per esempio il concetto di uguale diverso, non semplicemente nel senso di riconoscere tra due stimoli che sono diversi l'uno dall'altro, ma imparare il concetto di eguale diverso. Per esempio, eh, l'ape entra in una cameretta, come vedete qua, e vede, supponiamo, un disco giallo. E la regola in questo test è, per esempio, scegli l'eguale, oppure Scegli il diverso, non importa, possono imparare tutte e due le versioni. Quindi, dopo essere entrato e aver visto il disco giallo, tu devi scegliere, c'è un labirinto a Y, da una parte c'è un disco giallo e dall'altra parte c'è un disco blu. La regola è scegli uguale. Quindi in questo caso, disco giallo ti dà il premio. scegli disco blu, niente premio. Dopodiché, uso uno stimolo diverso, per esempio arancione. E poi arancione e marrone. La risposta giusta è arancione. Sceglie l'eguale, eccetera, eccetera. Gli animali riescono a fare questo e poi generalizzano a stimoli mai veduti prima. Addirittura generalizzano quando cambiate le caratteristiche visive, per esempio passate dal colore all'orientazione dello stimolo. Quindi le addestrate con dei colori e poi all'improvviso gli fate vedere strisce orizzontali e poi la scelta è strisce orizzontali o strisce verticali? La risposta giusta è strisce orizzontali, cioè l'eguale a quello che hai appena visto. E addirittura anche quando cambiate la modalità sensoriale. Le avete addestrate a scegliere l'eguale con i colori e a un certo momento gli fate sentire un profumo. Profumo di ciclamino e poi ciclamino, menta. La risposta giusta è ciclamino e loro generalizzano, ma lo fanno con pochissime prove, cose tipo una decina di, di prove di addestramento. Quando, ad esempio, le antropomorfe, le scimmie, cioè animali molto più simili a noi e animali che posseggono cervelli molto grandi, sono dimenticato di dirvi e di darvi un'idea dell'ordine di grandezza di cui stiamo parlando, il cervello di un'ape contiene... 960.000 neuroni nel ganglio encefalico, non arriva neanche a un milione. Le stime attuali per il nostro cervello sono di 86 miliardi di neuroni, quindi è una differenza enorme. Um, vi faccio vedere un, un esempio di quel che facciamo noi in laboratorio come per farvi vedere qualche cosa di dinamico. Noi per esempio ci siamo chiesti se le api sanno trasferire dal discreto al continuo, una cosa un po' da matematici sofisticati, cioè se le addestro a discriminare delle numerosità, dei quadratini in numero diverso, e questi quadratini hanno dimensioni, posizione, eccetera, differente, loro devono imparare ad andare dove ce n'è di più quando io gli faccio vedere delle numerosità uguali ma di grandezza diversa cioè di estensione diversa sono capaci di generalizzare cioè voi avete imparato di più con i numeri se adesso ti faccio vedere un quadrato grande e un quadrato piccolo riesci a capire che devi andare dal di più spaziale cioè dal quadrato più grande e la risposta è che, che ci riescono molto bene questo è un esempio dell'esperimento qui eh, l'ape è addestrata a, a distinguere 2 da 3 e 2, il più piccolo, è rinforzato. Poi gli facciamo vedere 2 e 2, stessa numerosità, e vedete che va dalla più piccola dimensionale, cioè da quelli che sono più piccoli. Oppure, in questo caso al contrario, 4 e 6, tu devi andare dal 6, dal più grande. Poi ti faccio vedere 6 e 6, stessa numerosità, ma di grandezza diversa, vedete che l'ape va da quelli che sono più grandi, perché ha imparato ad andare dalla numerosità più grande. Ora, come possiamo spiegare una cosa così misteriosa? In realtà, se ci pensate bene, non è davvero misteriosa. E cioè... Ehm, se voi avete pochi neuroni, come è il caso di un'ape, è assolutamente indispensabile formare concetti e categorie, più di quanto non lo sia per individui che hanno molti neuroni, che è un po' un rovesciamento, se volete, di quel che pensiamo di solito, no? Perché? Perché formare concetti o categorie, che cosa che vuol dire? Vuol dire essenzialmente formare quello che i matematici chiamerebbero classi di equivalenza, cioè trattare una serie di individui che sono diversi tra di loro come uguali ai fini di una certa risposta. Quando io dico cane come concetto, cosa che sto dicendo? Sto dicendo che tutti i cani individuali che conosco e che sono così diversi nella morfologia, il pastore tedesco che aveva mia mamma, l'alano della mia vicina, il barboncino pestifero che abbaia tutte le mattine sotto la mia finestra, che sono così diversi, sono tutti cani, cioè sono tutti esemplari di quella categori categoria per la quale applico Regole generali tipo il guinzaglio, una passeggiata giornaliera, eccetera, eccetera. Questo è molto importante e molto utile no? dal punto di vista dell'economia cognitiva per i nostri cervelli. Uh, se avete pochi neuroni non potete permettervi il lusso di memorizzare, e tenere in memoria un gran numero di individui. Avete bisogno delle classi, delle categorie. Pensate al racconto famosissimo, ma che viene spesso interpretato in una maniera diversa di Borges, no? Funes il memorioso, no? Il ragazzo che non dimenticava niente. Caso inventato, ma ci sono... Ipermnesici di persone che non dimenticano niente. Funes quando vedeva il tralcio di una vite era come dire sommerso da tutti i ricordi e dalle associazioni possibili con tutti i tralci di vite che aveva visto nel corso della sua esistenza e tutti erano unici, speciali e non riusciva quindi a concepire per esempio, dice Borges, come il cane delle 3:14 fosse lo stesso delle 16:18, lo stesso cane perché lo stava vedendo con un'angolazione diversa per esempio. Quindi è un lusso in un certo senso quello di non far concetti e di usare i dati individuali, ma è un lusso che ha a che fare con la memoria, non con la capacità di pensiero in quanto tale. E questo faccenda che molta della differenza che noi attribuiamo, diciamo così, ai processi di pensiero tra forme animali diverse sia in realtà una differenza di memoria, lo si vede molto bene nel caso del riconoscimento delle facce. Le api sono capaci di distinguere le facce umane, a discriminarle, per esempio sono anche capaci di interpolare, di riconoscere facce che, hanno, eh, eh, che vedono con angolazioni diverse, come nella figura che state osservando, che è una cosa che è difficile anche per i bambini, per esempio, fino ad una certa età. Uno dice, cosa se ne fa l'ape della capacità di riconoscere le facce umane? Niente, presumibilmente. Nell'alveare le api stanno al buio, e quindi non, non usano indicatori visivi per riconoscere le compagne, usano eventualmente eh, stimoli olfattivi. Chiaramente riconoscono i visi usando gli stessi meccanismi che impiegano per, eh, che so, riconoscere durante... La quando sono bottinatrice riconoscere i fiori lo stesso tipo di meccanismi ma qual è la differenza? e com'è possibile che un cervello da 960.000 neuroni faccia queste cose? noi abbiamo nel cervello un'area piuttosto grande che si chiama girofusiforme dedicata al riconoscimento dei volti e lì ci saranno milioni di neuroni presumibilmente ora il punto è questo una cosa è discriminare due volti, il meccanismo, la capacità mentale di fare la discriminazione. E questo ce l'ha l'ape. E sappiamo dai modelli di rete neurale artificiale che per fare questo un paio di centinaia di neuroni sono sufficienti. Quindi ci stanno nel cervello di un'ape. Qual è la differenza rispetto alla condizione umana? Non è una differenza, come dire, di CPU, è una differenza di memoria di massa. Noi abbiamo bisogno, per via della nostra vita di relazione, l'ape no, di tenere in memoria un gran numero di facce individuali. Si stima che una persona adulta media ne ricordi circa 5.000. Un'ape probabilmente non lo sa fare. Ma non lo so fare, non perché è meno intelligente, è meno dotata, semplicemente non ha, per quello che riguarda questo aspetto della cognizione, una memoria sufficientemente ricca, non ha abbastanza neuroni per fare una cosa di questo tipo. Allora, mi sono un po' dilungato su questa faccenda della, del numero dei neuroni, eccetera, perché volevo arrivare a un punto. Io mi sono convinto, per quello che riguarda la questione della coscienza, che... Questa idea che circola e che è diffusa tra la maggior parte dei miei colleghi, che la coscienza debba emergere un po' magicamente una volta che il cervello è sufficientemente grande, no? eh, probabilmente è sbagliata. Io credo che sia proprio sbagliata. Il meccanismo che deve essere alla base della consapevolezza della coscienza deve essere semplice e probabilmente, e abbiamo varie prove di questo, non richiede tanto tessuto cerebrale. Innanzitutto, di cosa stiamo parlando? Beh, e coscienza, voi sapete, è un termine polisemico, cioè vuol dire un sacco di cose per studiosi di tipo diverso. Quindi se chiedete, che so, visto che siamo in tema di spiritualità, un teologo vi dirà, vi parlerà, che so, della coscienza morale. Se chiedete a un anestesista vi parlerà del paziente che ha perduto la coscienza e poi l'ha recuperata magari. Però c'è un senso molto basilare eh, che il problema cui sono interessati i neuroscienziati, quello che a volte viene chiamato lo hard problem, il problema duro, eh, che è facile da capire e non ha a che fare con le definizioni questa storia che dobbiamo preoccuparci perché non abbiamo una buona definizione della coscienza Ci siamo una stupidata tutti sappiamo cos'è la coscienza e tutti sappiamo quanto è importante che cos'è è avere esperienza sentire qualcosa provare qualcosa io guardo lì e vedo questo tavolino che è di un colore giallo-verde tocco e sento duro eh, parlo e sento la mia voce che rimbomba eh, grazie al microfono e tutte queste cose hanno una qualità la verdità del tavolo eh, l'ecoità del suono che sto sentendo la durità del tavolo che ho appena toccato eh, tutte queste cose riusciamo a capire che cosa sono se le riferiamo a condizioni in cui non ci sono Guardate questa frase molto sarcastica, l'ha detta qualche anno fa un famoso studioso che si chiama Stuart Sutherland, dice la coscienza è un fenomeno affascinante ma illusivo, è impossibile specificare che cosa sia, che cosa faccia o perché si sia evoluta, su di essa non è stato scritto nulla che valga la pena di essere letto. Oggi a 30 anni e più di distanza... Non è che la, la situazione sia molto cambiata, però alcune cose le abbiamo imparate. Una cosa che abbiamo imparato, per esempio, è appunto che la gran parte della nostra vita mentale non è accompagnata da coscienza, cioè noi viviamo il 90% del tempo col pilota automatico, eh, si possono fare molti esempi di questo, anche non relativi alla patologia, ma è nella patologia che questo lo si vede proprio bene bene. E il caso più eclatante, secondo me, è rappresentato da questa storia che ha avuto origine da esperimenti sugli animali. Questa che vedete qua, una scimmietta famosa per la scienza, che si chiamava Helen. Eh, Ellen è stata studiata perché il professore che si occupava del, del problema, ehm, Weissgranz a Oxford, era interessato al recupero di funzioni dopo lesioni alla corteccia visiva e quindi la scimmietta aveva subito una lesione bilaterale completa qui dietro delle aree occipitali, quindi era corticalmente cieca, come si usa a dire. L'occhio funzionava, il nervo ottico, eccetera, però la parte finale, terminale, non c'era più, e quindi era cieca. Però ehm, lo studente di, di Weisskrantz per quasi sette anni se l'ha portata in giro, e vedete che razza di recupero mostra addirittura il punto da raccogliere piccole noccioline gettate sul tavolo non dà l'impressione di essere una, una scimmia cieca no? proprio per niente però eh, nick humphrey che ha descritto per primo questo caso dice anche queste cose qua la scimmietta le faceva se poteva farle in una condizione come dire, di rilassatezza estrema eh, come se lo facesse senza pensarci su, per così dire. Perché era sufficiente che ci fosse qualcosa nell'ambiente che la disturbava, la turbava o d'altro, per farla ritornare, riprecipitare nella condizione di cecità. Quindi riprendeva a sbattere contro gli oggetti, eccetera. Che cos'è che succedeva? Beh, è difficile... Eh dirlo con, con un animale che non sa parlare, perché non glielo possiamo chiedere. Quindi il passo successivo è stato quello di eh, vedere che cosa succede nei pazienti umani. In questo caso la lesione non viene prodotta intenzionalmente, ma come sapete capita per accidente, di solito un qualche tipo di incidente cardiovascolare, che le persone abbiano una porzione piccola o grande di corteccia visiva lesionata. In corrispondenza alla lesione c'è quello che viene chiamato uno scotoma, cioè un'area del campo visivo in cui il paziente non vede niente. Voi proiettate qualcosa in quell'area gli chiedete cosa vedi? Lui dice niente, non vedo niente, assolutamente niente. Allora l'idea che hanno avuto dopo l'osservazione con Helen è stata di dire vabbè proviamo a forzarli un po' i pazienti, proviamo a chiedergli di tirare a indovinare. No? un po' come faceva Ellen quando era, come dire, eh, distratta e non ci pensava su. Quindi, guarda, eh, si dice al paziente, adesso ti faccio vedere un lampo di luce, un flash, e questo potrà essere in alto o in basso nel tuo scotoma, e tu col dito mi devi dire dov'è. Il paziente protesta e dice, dottore non vedo niente, Quindi, cosa mi chiedi questa cosa assurda? E allora lì dovete un po' negoziare, dirgli, ma dai, provi, che ti costa, c'è cioè, a indovinare, il paziente un po' seccato lo fa e ci azzecca praticamente sempre. Ci azzecca soprattutto se viene richiesto un qualche tipo di comportamento visuomotorio. Per esempio, se voi gli fate vedere nello scotoma cieco un oggetto elongato, per esempio so, questo microfono disposto verticalmente, no? Così. Oppure lo stesso oggetto, sempre nello scotoma, disposto orizzontalmente, così. E gli dite, prendi l'oggetto, prendi quello che vedi. E il paziente dice, non vedo niente. Ma dai, provate a immaginare, no? Vi chiedono di prendere una cosa che per voi non c'è, non esiste, cioè non è fenomenicamente presente. Protestate, vi arrabbiate, però quando alla fine, per far contento, sto rompiscatole lo fate, vedete che la mano si atteggia correttamente. Questa è una cosa, come potete capire, molto interessante, no? Perché suggerisce che il vecchio argomento filosofico dello zombie, cioè della creatura che sa fare tutto quel che c'è da fare nel mondo, cioè che si comporta in maniera adeguata, si sposta, cammina, non urta gli oggetti, li prende, si nutre, si, si riproduce, eccetera, ma senza che nulla di tutto questo sia sentito, che lui... O lei provi qualche cosa, è in linea di principio possibile. Per esempio, potrebbe essere la condizione degli altri animali, di tutte le altre specie, per quel che ne sappiamo. Uh, ovviamente l'evidenza che viene dal blind sight è molto indiretta, se volete, è molto parziale. No? Perché quelle persone lì hanno un deficit limitatamente a una piccola porzione del campo visivo e solo in quella modalità sensoriale. Quindi quel paziente. È perfettamente conscio e consapevole per tutti gli altri stimoli, acustici, olfattivi, eccetera, eccetera. Però non di meno la storia fa pensare, anche perché i casi estremi di blindsight sono davvero spettacolosi. Questo lo conoscete probabilmente perché è stato studiato da un vostro concittadino e un amico, Marco Tamietto, che con Weiss Kranz ha studiato il caso di un paziente che ha una lesione molto estesa nella corteccia occipitale, è praticamente cieco, e, e loro hanno fatto questo giochetto di mettere lungo un corridoio una serie di oggetti disposti a caso, quindi non è che lui potesse averli memorizzati prima, no? e, e guardate che cosa fa. Quello che vedete dietro con la barba è il professor Weisskranz, che era ancora vivo, che lo segue perché ha paura ovviamente che inciampi e che possa cadere. Vedete che lui si muove, si sposta, un po' come faceva Helen, evitando di urtare gli oggetti e facendo manovre anche complicate. Ma se gli chiedete perché lo stai facendo, lui dice non lo so, io non ho visto niente. È come se sentisse di doversi comportare in quel modo lì, ma non ha visto niente, non ha percepito niente, non c'è nulla nel suo teatro della consapevolezza, come direbbe Dennett. Allora, il problema, come potete capire questo punto, è perché diavolo perché diavolo ce l'abbiamo la coscienza e la consapevolezza perché se in linea di principio potremmo fare tutto quel che c'è da fare senza no a che cosa, che cosa serve avere esperienza fenomenica sentire provare qualcosa e poi soprattutto come si produce cioè com'è possibile che gli eventi fisico chimici che avvengono nel cervello diano luogo a quelle cose lì che sembrano come dire incommensurabili la giallità di un colore la, la, me, la, la mentità de, di, una, di una foglioletta eh, di, di, di, di menta piperita no? che hanno una qualità una caratteristica che non si riesce a capire come possa essere ascrivibile alle proprietà fisico chimiche del funzionamento del sistema nervoso allora come potete immaginare la risposta a questa domanda io non ce l'ho quest'ultima se ce l'avessi stato in volo per Stoccolma, non a Torino, no? ma a parte questo, eh, però ho provato a, ad aggirare il problema, diciamo così, eh, cercando di riflettere su una problematica co correlata, diciamo così, no? è difficile capire in che modo il cervello produca la qualità dell'esperienza, però possiamo cominciare chiedendoci quando e perché è nata questa cosa qua, cioè, perché a un certo momento c'è stato questo trucchetto che sembra aver inventato l'evoluzione biologica? Perché si è reso necessario? Allora, io credo, penso, ma con altri, che si sia reso necessario quando gli organismi hanno cominciato a muoversi in maniera attiva. È successo molto tempo fa, probabilmente nel Cambriano. Quindi in una maniera fondamentalmente diversa, per esempio, dal tipo di movimento che voi vedete, che so, nelle piante, no? Che non è solo un problema di velocità, è proprio a una qualità diversa rispetto a quella che posseggono gli animali. E d'altra parte, che il cervello sia stato inventato per il movimento, per consentire agli organismi biologici di muoversi. È una cosa che sappiamo da un sacco di tempo, no? Cioè noi pensiamo, ci piace credere che il cervello stia lì per farci pensare, amare, fare le cose... No, cioè il cervello serve essenzialmente per farci muovere. La dimostrazione più evidente di questo viene da una creatura marina che si chiama... Ehm, ehm, una certa specie di tunicati, diciamo così, che sono... Animali che durante la loro vita uh, larvale hanno un sistema nervoso primitivo e si muovono nuotando. Eh, poi ad un certo momento trovano una, una roccia un qualche cosa su cui attaccarsi, diventano adesi alla roccia e a quel punto passano a diventare creature sessili, cioè come le piante. E la prima cosa che fanno è di liberarsi del sistema nervoso, del cervello. Eh, lo digeriscono praticamente se lo mangiano, perché non gli serve più. Naturalmente voi sapete che questo è considerato, come dire, il paradigma della condizione del professore universitario, no? cioè che quando raggiunge la cattedra la prima, cosa, la prima cosa che fa di solito è liberarsi del cervello perché no, non gli serve più. A questa malignità del, del, del mestiere. Um, allora perché il movimento è importante rispetto alla definizione diciamo così della, della consapevolezza, della distinzione fondamentale tra il me e il fuori di me? Beh, per una ragione molto semplice che quando voi vi muovete in modo attivo vi trovate di fronte al problema che un filosofo di tanto tempo fa, del Settecento, che si chiamava Thomas Reed, chiamava la doppia provincia dei sens. cioè il fatto che ci sono cose che succedono a me e cose che succedono là fuori, e sembra difficile capire come facciamo a distinguerle. Considerate questo caso semplicissimo, io allungo la mano e vado a toccare questo tavolino qua, Supponiamo, e ovviamente c'è una stimolazione tattile, precisa, qui sul mio polpastrello. Supponiamo però che il dito fosse fermo e che il tavolino è mosso da qualcuno di voi viene a toccarmi. Stessa identica stimolazione tattile. Come faccio a discriminare, a distinguere i due casi? Guardate che in alcune circostanze è importante fare la distinzione. L'esempio classico, è molto noto eh, nel nostro campo, è quello dell'ombrico, del verme. No? Io prendo un l'ombrico e lo tiro fuori dal terreno e lo tocco con un dito. Se vi fa schifo toccatelo con un bastoncino, non importa. E, e vedrete che l'ombrico manifesta una reazione difensiva, si contorce, si tira indietro, eccetera. Niente di strano, la stimolazione tattile produce una reazione di difesa. Benissimo. Però c'è un problema, che quando il, eh, il verme è sottoterra e si muove, è continuamente stimolato tattilmente dal terreno che gli sta attorno. Come mai non è impegnato in una perenne attività di difesa? Non è semplicemente una questione di adattamento, perché perlomeno dovrebbe mostrarlo inizialmente. La differenza fondamentale tra le due condizioni ovviamente è che nel secondo caso è il verme che si muove e non il verme fermo e voi che lo toccate. Noi conosciamo dagli anni 50 il meccanismo fisiologico che sta alla base di questa, che rende possibile la distinzione, anche se era stato inventato e scoperto per ragioni diverse. E la, la sua individuazione è legata al lavoro di questo signore qua, che non conosce quasi nessuno. Era un collaboratore di Lorenz, Conrad Lorenz, anzi era il capo di Lorenz, perché un'altra cosa che non, che non molti sanno è che Eric von Holst era in realtà il direttore dell'istituto di... Verhalten Fisiologi di, di Fisiologia del comportamento a Sei Wiesen nell'Alta Baviera, e Lorenz era il vice direttore. E Lorenz lo stimava così tanto che quando ha preso il Nobel eh, disse se Eric fosse ancora vivo sarebbe qui con me perché avrebbe meritato anche più di me il premio. Von Holst aveva una malattia insomma cardiaca che l'ha portato via quando era ancora giovane a 50 anni circa ed era un uomo assolutamente geniale, un musicista e anche si divertiva a fare questi oropteri e cioè, a costruire creature volanti che simulassero, ne vedete degli esempi qua, il volo di uccelli, di farfalle, eccetera, ma creature meccaniche. Vabbè, questo per dire del personaggio. E lui fece un famoso esperimento, che poi è quello che io uso, prendo in prestito per dare il titolo al libro, eh, con questa mosca. Non sembra una mosca, lo so, ma è la famosa mosca drone. Questi sono ditteri, cioè sono proprio mosche che hanno una colorazione che eh, emula eh, quella di un'ape, di un, un imenottero. Però capite che sono mosche perché, vedete, non c'è lo schiacciamento caratteristico a metà qui nella zona dell'addome e anche se andaste a contarle, vedreste che il numero di ali è diverso. Sono due, come accade nelle mosche, e non quattro, come accade per esempio nelle api o negli imenotteri. E questo animaletto qua ha un collo molto lungo e molto elastico perché quello che loro facevano era di ru ruotarne completamente la testa di 180 gradi, non gli fa male. Poi quando la, eh, viene fissata con un po' di colla al torace e poi quando la, togliete la colla, vrm, la testa torna a posto e loro tornano felici come prima. Perché, <ride> perché, perché lo faceva? Beh, perché... Eh, c'è una reazione che abbiamo anche noi, che si chiama reazione optocinetica, che ci consente di mantenere il mondo stabile, no? Per cui se ci mettono in un tamburo rotante, questo gira, noi ci muoviamo in, man in maniera tale da mantenere l'ambiente visivo costante. Però questa mosca qua con la testa rovesciata in questo modo, si ritrova a vivere una situazione, come si usa dire, di feedback positivo rovesciato. Cioè il movimento correttivo lei lo fa nella direzione sbagliata, perché la testa è rovesciata ai 180 gradi. E siccome nota che è sbagliato, tende a correggere ancora di più. E più corregge, più si trova incasinata. Il risultato è che dopo un po' la mosca è tutta lì attorcigliata su se stessa, incapace di, di muoversi. Però, ripeto, quando la scollate la testa dal collo, torna felice come prima. Allora, questa cosa qua ha fatto venire in mente a Von Holst una idea, e cioè lui ha detto, non potrebbe essere che tutte le volte che il cervello invia un comando motorio ai muscoli, oltre a quel comando lì principale che tutti conosciamo, viene inviato un secondo comando in copia carbone al sistema sensoriale che serve ad avvertirlo del fatto che quello che potrebbe succedere di lì a poco e cioè un qualche tipo di stimolazione sensoriale è in realtà prodotta dal tuo stesso movimento e questo risolverebbe il problema del verme, il problema dell'ombrico ma non solo spiega, ed ecco il perché del titolo della conferenza di oggi spiega perché non possiamo farci il solletico da soli ci avete mai pensato no? allora se andate lì con la vostra mano e fate voi il movimento e vi toccate sotto l'ascella non sentite solletico ma se lo fa qualcun altro molto probabilmente sentite solletico come mai spesso per questo tipo di cose vengono sollevate argomentazioni psicologistiche complicate del tipo l'altro la socialità i neuroni spec vabbè, tutto questo. no è fisiologia semplicissima perché in un caso tu fai il movimento e quindi quel movimento è associato a una copia corollaria cosiddetta, una scarica corollaria che viene inviata alla corteccia somatosensoriale e cancella il segnale di solletico. Tant'è vero che lo potete ottenere con un piccolo trucco, l'ha fatto una collega inglese. Immaginate di avere un meccanismo collegato con una piuma che vi, fa, che so, vi tocca sotto la pianta del piede. E voi lo azionate meccanicamente, ma con molta distanza, no? Quindi c'è un braccio, così, e voi fate così... In questa condizione non sentite solletico, perché anche se c'è distanza siete comunque voi che avete inviato il segnale. Ma se con un qualche trucco elettronico voi introducete un delay, un ritardo, tra il vostro movimento e quello della piuma, bastano 100 millisecondi, a quel punto sentite solletico, perché ingannate il meccanismo di copia efferente di scarica corollaria. Guardate che solletico non è una cosa che abbiamo solo noi, no? si manifesta uh, nei ratti lo sappiamo da un sacco di tempo ai ratti piace tantissimo essere solleticati al punto che vedete lui insegue la mano perché gli piace e, e quando la mano sperisce dice dove è andata la mano fatemela tornare e fanno dei non si sente il suono purtroppo fanno dei suoni ad alta frequenza che sono un po l'equivalente delle, delle nostre risate e conosciamo un'area del cervello che sembra implicata, diciamo così, in cui i neuroni sparano in maniera particolare quando, quando si sente solletico. Allora, io credo la storia è un po' più complicata, insomma, se avete voglia di più dettagli eh, potete eh, leggere il mio libro se volete, ma insomma l'idea è un po' questa. Immaginate che in origine la risposta agli stimoli fosse una reazione corporea locale, un po' qualcosa che, simile a quel che accade con il tatto, no? quando vado a toccarvi in un certo punto, lì localmente succede qualche cosa, che so, la pelle si raggrinzisce, oppure che so, pensate sotto l'azione della luce che diventa rossa, per esempio, però è una reazione locale. Siccome è una reazione locale, vuol dire che in origine le risposte erano fondamentalmente azioni, movimenti e questa natura originaria di azione di movimento probabilmente viene mantenuta ancora oggi in quella che chiamiamo esperienza cosciente, perché perché se era un movimento allora doveva essere associato anche a una scarica corollaria, cioè una copia carbone del segnale motorio e questo segnale motorio che c'è oppure non c'è è quello che può essere associato al fatto di sentire qualche cosa che accade a me oppure sentire qualche cosa là fuori nel mondo senza esperienza fenomenica, come accade nel, nel caso del paziente blindsight. Il paziente blindsight risponde correttamente, in un certo senso percepisce gli oggetti là fuori, ma non li sente, cioè non ha esperienza fenomenica degli oggetti. Ci sono delle prove, diciamo così, indirette, che questa, eh, insomma, questa cornice di, di idee potrebbe non essere del tutto insensata. Una viene per esempio dal fatto che um, è stato sostenuto molto tempo fa da un famoso neurologo Hagrid Jackson che anche la nostra attività di pensiero probabilmente non è nient'altro che una forma di azione eh, che avviene, come dire, internamente. Um, però, se è davvero un'azione, se i pensieri sono azioni, allora ne deriva il fatto che probabilmente associati a questi movimenti ci sono delle coppie carbone. E che cosa succede quando per qualche ragione la coppia carbone non funziona più? Provate a pensarci. Eh, quando vi stendete sul letto e siete stanchi e lasciate che la mente vagoli liberamente, vi vengono in mente le cose più strane e vi capita di dire, ma ah, chissà come mai penso a questa cosa, però c'è una cosa che non vi viene mai in mente di dire, e cioè che quei pensieri non siano i vostri, sono strani nei contenuti eccetera, però vi appartengono, sono i vostri pensieri. Ora provate a immaginare una circostanza in cui i pensieri vostri voi non li sentite più come vostri. Questo accade o potrebbe accadere se il meccanismo di scarica corollaria di copia efferente non fosse più in funzione e questa per esempio è la condizione che è stato ipotizzato caratterizza certe forme di schizofrenia perché se tu hai un pensiero e quel pensiero non lo riconosci come più tuo, l'unica risposta plausibile è che stai sentendo delle voci, che altri stanno pensando al posto tuo, no? E quindi il delirio dei cosiddetti eh, delle cosette, eh, sin sintomi positivi della, della schizofrenia. C'è un altro tipo di evidenza. Ah, tra l'altro, non so se sapete, ma in certe forme di schizofrenia il paziente è in grado di farsi il solletico da solo non solo nelle forme gravi, ma anche, diciamo così, nelle forme intermedie, eh, è possibile. E, e questo tornerebbe molto bene con l'idea che, che la schizofrenia sia, in primo luogo, un disordine dei meccanismi di copia efferente, di scarica corollaria. Non so se avete mai sentito parlare di questo signore qua, si chiama Wilder Penfield, è stato un eminente neurochirurgo a McGill, ed è quello che per primo ha messo a punto le tecniche per curare i pazienti epilettici con interventi eh, di neurochirurgia e per fare questo lui doveva in primo luogo identificare i loci, i punti da cui origina diciamo così, eh, il, il fuoco epilettogeno. Vi faccio vedere, uh, però, senza, uh, senza l'audio mi sa che. Vediamo se per caso ha ripreso a funzionare. No. Vabbè, ve lo, ve lo racconto semplicemente. Uh, una delle prime pazienti di Penfield, ma è una cosa abbastanza comune, prima dell'attacco epilettico sentiva un odore, nel caso specifico del filmato sentiva odore di toast bruciato. Uh, e eh, Durante l'operazione quello che il chirurgo fa, ma si fa anche oggi di routine, è di stimolare con un eh, piccolo elettrodo, con un po' di corrente elettrica, porzioni diverse della corteccia. E quello che succede è che voi evocate una serie di sensazioni. Il paziente ti dice, ah, mi sembra dottore che mi abbia messo dell'acqua in mano, oppure, dottore, mi ha fatto alzare il braccio, oppure appunto, ah, sento odore di tos bruciato, e lì appunto è il fuoco epilettogeno nel caso di questa paziente. La cosa però che spesso non viene sottolineata in, questi, in tutti questi esempi è che i pazienti in queste condizioni non riferiscono mai quello che sentono quello che fanno alla loro volontà. Ti dicono sempre Dottore mi ha fatto alzare la mano, oppure dottore mi ha fatto sentire questo odore, eh, eccetera eccetera. Anche per esempio nei casi famosi di recupero delle memorie, quando vengono stimolate regioni del lobo temporale, le persone riferiscono un episodio, dicono... ah sono nella cucina di casa mia e sto giocando con mia sorella e sono bambino eccetera e quando gli chiedi però come mai senti cosa? Beh, dottore è lei che mi fa sentire in cucina eccetera perché perché queste esperienze vengono evocate direttamente nel cervello senza che il paziente eh, come dire le abbia prodotte lui stesso e quindi senza che associata a questa produzione motorica in ultima analisi ci sia quella copia carbone di cui vi dicevo e, e, per questo sembrano incongrue. c'è un tipo di esperimento che potete provare a fare su voi stessi ma secondo me lo conoscete un gioco bellissimo che fanno i bambini io mi ricordo di averlo imparato all'asilo e tecnicamente si chiama effetto konstam e quindi la vedete la forma quando, quando lo fa il neurologo diciamo così voi dovete semplicemente spingere verso l'esterno il più forte possibile le braccia mentre qualcuno ve le tiene e lo fate per diciamo 30 40 secondi dopodiché il dottore ti lascia e tu devi stare rilassato così e vedrete con assoluta meraviglia le vostre braccia che si alzano così. la prima volta fa spavento Ecco, la, la situazione assomiglia un po' a quella che vi sto raccontando, no? Cioè una condizione in cui non siete l'autore della vostra azione e quindi quando voi non siete gli autori della vostra azione quelle azioni lì non vi appartengono, quelle azioni lì non sono né coscienti né consapevoli. Torniamo alla cosa che, eh, da cui sono partito, diciamo così un po' all'inizio, no? E cioè questa idea che alla fin fine per avere esperienza, per avere consapevolezza non è che servano tanti neuroni. In realtà anche se spesso i colleghi tendono a dimenticarselo abbiamo varie prove di questo e anche e soprattutto abbiamo molte prove del fatto che l'attività cognitiva sofisticata non è in alcun modo prova del possesso di esperienza, di consapevolezza o di coscienza. Uh, io sono sempre un po' seccato con uh, gli amanti degli animali, insomma, perché utilizzano un argomento retorico che chiaramente no, non ha alcun senso, e cioè ti dicono io stesso, come dire, sono colpevole perché ho portato un sacco di prove di questo, no? cioè che gli animali delle altre specie sono capaci di fare cose complicate, sanno risolvere problemi, eh, spesso sofisticati, sanno fare inferenze transitive, eccetera, eccetera e uno dice, e eh beh un animale che è capace di fare queste cose qua per forza è cosciente, ma neanche per idea, perché noi sappiamo che nella nostra specie un sacco di queste attività complicate, come per esempio condurre delle inferenze, possono essere fatte in assenza di contenuti esperienziali. Cioè i pazienti, i pazienti, i soggetti normali, scusate, lo fanno senza che quelle attività siano accompagnate da coscienza e da consapevolezza. Quindi non è vero e non è automatico che per avere coscienza e consapevolezza dovete avere sofisticate attività mentali, perché le due cose sono totalmente separate. E tra l'altro noi questa cosa la sappiamo benissimo, la sappiamo benissimo, perché per esempio noi, attribuiamo lo statuto di persona a creature della nostra specie che magari sono gravissimamente handicappate malate alcune di queste di queste persone non saprebbero risolvere compiti come quelli che in laboratorio fanno le mie api ma non di meno noi le trattiamo con rispetto perché le trattiamo con rispetto non semplicemente perché sono membri della nostra specie anche ma perché pensiamo che sentano qualche cosa che provino qualche cosa soprattutto che sentano che provino dolore che è la cosa più importante di tutte per quel che riguarda la la senzienza no? Queste che vedete qua è un caso diverso rispetto al precedente, non è un caso di idroencefalia, ma di idranencefalia, che è una condizione diversa e ancora più terribile, perché questi pazienti praticamente non hanno cervello, cioè mancano totalmente del prosencefalo. Quindi vedete un esempio, praticamente è rimasto, per chi conosce un po' l'anatomia, è risparmiato soltanto un po' della parte ventromediale e occipitale e le aree, diciamo così, del tronco. E eh, Il resto non c'è. Queste persone ovviamente sono gravissimamente handicappate, hanno qui quasi insomma, bassissimo eccetera, però un collega svedese che si chiama Merker, che li ha studiati a lungo sfruttando eh, l'amicizia e il sostegno dei genitori di questi bambini, che tipicamente non, non vivono diciamo così a lungo, ha raccolto molte prove, se volete anedotiche, discutibili eccetera, ma a mio modo di vedere piuttosto convincenti del fatto che questi bimbi che hanno pochissimo cervello, quasi essenzialmente solo tronco encefalico, sentono qualcosa, provano qualche cosa. Qui vedete una di queste bambine cui i genitori hanno messo in braccio al fratellino, e vedete la sua reazione estatica, direi, no alla stimolazione tattile al fatto di sentire il fratellino tra le braccia. Ci sono pochi dubbi sul fatto che provi qualche cosa, che senta qualche cosa, almeno per quello che mi riguarda. Grazie molto per la vostra attenzione.